Buongiorno ragazzi e buona Befana! Oggi è il 6 gennaio e stamattina Anastasia si è svegliata prestissimo alla ricerca delle calze. Lei credeva di trovarle sul divano dove aveva lasciato quelle che ha ricevuto ieri sera, ma purtroppo non ce le erano. Allora si è addormentata, ma secondo me la Befana le ha lasciate ma non sul divano, perché la Befana non lascia le calze sul divano. Quindi quando si sveglierà le cercheremo insieme molto bene. E voi ragazzi avete ricevuto i calze dalla Befana? Cosa avete trovato all'interno? Guardate Anastasia che dorme Si è riaddormentata Ieri sera ha ricevuto delle calze Da degli amici Perché la Befana era già passata a casa loro E sperava di trovarle anche qua stamattina Ma invece non ha trovato nulla E allora si è riaddormentata Perché si era svegliata veramente presto Ragazzi, vado a fare un pisolino anch'io perché stamattina Anastasia mi ha svegliata prestissimo, col pensiero appunto delle calze della befana. Ma ieri sera siamo andate a dormire molto tardi e quindi ne approfitto visto che lei si è addormentata e vado a riposare un pochino anch'io. Bene, amore, ci siamo svegliate. Sono venuta su a fare un riposino con te. Anastasia si è addormentata sul divano stamattina. Si è svegliata prestissimo, tipo alle 8 perché aveva il pensiero delle calze ma le calze non c'erano ora scendiamo andiamo a vedere se Anastasia riusciamo a svegliarla perché sono già le 11 quasi mezza, e mezza e stavamo ancora dormendo tutti andiamo a svegliare Anastasia Anastasia! cosa c'è? Anastasia, la rifana? dove sono? scusa allora, ma posso cosa sono le ma dove? non le vedo. ma sul divano? no ma dove sono? vane? Ma dove lì? Sull'albero, sull'albero Sull'albero Ma tu! Dai È vero Ani Amore ti sei addormentata Veramente mi sono addormentata anch'io Sono andata su, ho dormito con Vanessa Ci siamo svegliate adesso Adesso siamo scese Guarda Amore sto dormendo ancora piccolina Diamo un'occhiata Allora non è passato con me dormiva ancora qua giù ma infatti ma non capisco perché stamattina alle 8 vero che non c'erano le calze però Anastasia ascoltami un attimo le calze noi le cercavamo sul divano io te l'avevo detto ieri sera che la Fana le mette sull'albero eh però non mi sembra di averle viste le ma calze ma stregata sull'albero guarda no, è là l'ho vista amore guarda quante e calze ma no, certo che noi no Probabilmente hai ragione tu È passata quando siamo andati a riposare questa mattina Perché Tu hai dormito qua Io sono andata su, mi sono addormentata anch'io con Vanessa Perché ero stanchissima Ieri sera siamo andati a dormire 1 e mezza Stamattina alle 8, tu eri già sveglia E secondo me allora a questo punto Quando noi siamo andati a riposare stamattina Lei è passata Io E tu dormivi e non hai sentito niente niente amore Ma dai magari ti ha anche salutata Che ne sai vogliamo dare un'occhiata a cosa c'è dentro le case Perché io devo andare un attimo in pasticceria a fare una commissione mi aspettate o diamo un'occhiata adesso? adesso ecco lo sapevo dai sei contenta? che super sorpresa guarda che belle chissà cosa c'è in questa casa Vediamo! wow mamma mia è Kinder Bueno e qui? e frutta alla frutta no si e la frutta Mamma mia, ma quanti cioccolati ci sono? Ah, Ma te sei, ti conosce proprio bene la befana a te? Il cioccolato al latte. Non vuole il gaspere. I baci. Mamma ma a ma, me niente questa befana. Mamma La bambolina. Dai, Mamma. anche la bambolina. Gaspar il cioccolato perché ha fatto così. Vuole il cioccolato? E a te la Befana lì? Finito. Finito. Il e il invece? Anche tu i baci. Oh, sono buonissimi, dentro hanno anche il bigliettino esatto vediamo ah, anche te il cioccolato allora questa pefana ci conosce proprio bene eh? sentite ma poi un pezzettino lo date anche alla mamma di quel cioccolato eh. grazie gli ovetti kinder. no li mangiamo insieme anche io sono tre uno io uno Vanessa vai Vane cosa c'è ancora qua hai visto che qua ce ne sono due appese di pefane Ancora! Che meraviglia! sono bellissime Ancora, ancora cioccolato. Qui sì, è, è ancora caramelle? C'è ancora Kinder Bueno? E eh, qua abbiamo la scorta per tutto l'anno, Cosa? Eh. No, le caramelle gommose. Mm, mi ancora fai... cioccolato Casper. Mm, un altro cioccolato bianco. Così, anche magari se la e eh, secondo me stasera anche i nonni e la zia eh, porteranno Adio! la... Adio! Wow. Buone! Io anche l'uovo, il mio è un mixer. Buone queste caramelle mm -mm. Secondo da me... Cosa c'è? Io no, mi Eh ma perché lei non... Due bamboline, una per te e una per Vanessa Dove? mi ho Dove... per le principesse. Ah, allora... Ce n'è un'altra, c'è l'ultima, quella con la Befana Sei contenta, amore? Anche la Befana? Ma sì, ma io te l'avevo detto, te l'avevo detto, Anastasia, vedi che sono appese Certo che c'è anche la Befana La Befana, la vieni notte, be con le scarpe tutte rotte Viva, viva la Befana, con le scarpe rotte, rotte Oh, che saltone, ci siamo svegliate Riesci a prenderle? Sì. sono quelle e quelle mie. Cosa? No, guarda, i cioccolatini della chia. Mamma mia ragazzi abbiamo cioccolata e merende per la scuola per tre guarda mesi. I le... Le cazzo! Dai, che Le vostre merendine preferite. I cioccolati Ancora i cioccolatini. No, sono sono finiti? Ah, meno male, perché qua ragazzi Solo a guardare tutti i dolci che avete ricevuto Mi sono ingrassata di 5 kg Ma quanti dolci ci sono qua? Ma allora Ma allora diciamo grazie alla Befana Che è stata carica E allora se... se Mamma mia, stasera ragazzi Quando arriveranno anche i nonni e la zia eh, Avremo la casa piena di cioccolato La chiameremo la casa del cioccolato La nostra abitazione eh? Pian, -pian allora, ascoltatemi un secondo, bimbe, solo un secondo, posso sentarmi un attimo, c'è su papà che riposa anche lui, perché stamattina è andato a lavorare presto, posso andare un attimo in pasticceria se lo chiude e poi torno subito, vediamo un po' queste bamboline, che carine, e io, vediamo, le... e la bal... e salute, Bar. non devi camminare Bar. Bar. e la Barbie c'è, si fa vedere la tua Vanessina? Bello amore. Ciao ciao bamboline. Dai, allora io vado un attimino, eh bimbe. Bim. A few moments later. Allora, sono tornata. State guardando un cartone animato. Bravissime. Fatemi vedere un po' che cosa vi siete mangiate. Qui vedo una carta di un cioccolato. E ha aperto anche l'ovetto Kinder, amore. No. Ecco la sorpresa. La sorpresa dell'altra cioccolata. Ah. Stia, non ti non piace? non avevo voglia di questo non avevi voglia, non voglia. Voi... Non avete fatto proprio un vero e proprio banchetto qui eh allora adesso la mamma finisce di lavorare ok? poi ci puoi giocare a nascondino? si giochiamo a nascondino si ma eh, vabbè eh, e niente finite di guardare un cartone che dobbiamo fare i compiti eh perché tra pochissimi giorni si torna a scuola a bambine bambine Bambine, voi non avete capito una cosa Vanessa e Anastasia Stavo mettendo le clip sul computer per eh, lavorare Venite a vedere cosa ho scoperto Vane, Vane, corri No, vabbè, ma voi non potete capire Anastasia, è venuta la Befana mentre dormivi Anastasia, ma si è registrata Non ho capito, non so come possa essere successo Ma io di qua però la taverna come ha fatto? Perché la taverna secondo me era... magari eh. ha lasciato la scopa qua no io non credo sai quella? No, eh sì quella forse no perché io sono andata giù prima e non ho trovato niente Anastasia no. comunque niente, no amore no, ma è vero sapesse... se no poi che mi ha fatto andare andassi? Eh, e infatti mi... eh, no è impossibile. Come ha fatto Alla... la telecamera a mettere la... Magari! Io Attenta amore. Non io messo, io eh? stamattina ho fatto un video mentre tu dormivi che salutavo i ragazzi e dicevo buona Befana a tutti. Poi ho appoggiato la telecamera sul davanzale della finestra lì in sala e secondo me l'ho dimenticata accesa. Hai capito? Allora, mamma mia, e quindi la ripresa. ma il mattino la Befana Amore, aveva troppi, troppi giri da fare, è arrivata un po' tardino da noi, infatti stamattina presto tu non hai trovata la, la calza, a parte che tu la cercavi sul divano. Io te l'avevo detto che sul divano non le lascia le calze, le lascia solitamente dove c'è l'albero di Natale. Ma eh. praticamente dopo magari eh, lei è tornata sì. mentre noi eravamo su e magari dopo proviamo a vedere se c'era la scuola. Magari Magari poi ha lasciato qualcosa eh o magari ha aperto ah, qualcosa e vediamo da dove è entrata non è che la perfana prima è arrivata ma lei quando ha preso le calze magari gliele ha messo qualcosa di là vuoi andare a vedere come? Dove? dove amore? Allora, no qui non c'è niente no amore qui c'erano le calze qui c'erano le calze si sì, si sì. guarda cosa un po' di capelli caspita caspiterina ha perso un ciuffo di capelli, la bifana! Io ho che... visto che le video che c'erano erano marrone. Sì, ma sono i suoi allora! Non botani ce li hanno fatti per far... farti capire una cosa. Che era passata, perché lei non sapeva che c'era la telecamera accesa, sì, sì, quindi facciate... non poteva sapere che noi l'avevamo allora, ripresa. La telecamera era qua. Eh, sì. Non l'hai messo qua te? No, forse là. Sul davanzale della finestra, qua. qua. Sì, sul davanzale della mm. finestra. Ma allora in tutte le cose come fanno a entrare? Non magari so amore, questo è un mistero. Come... Ma chi sei il gatto? Boh, magari il gatto l'ha vista. <ride> Però andiamo a è... vedere di nuovo del video se il gatto si vede. Perché magari lei. Era qua non mi sembra eh, che si per... veda il gatto. Si... Ma... si vede te, hai visto che ci sei te sul divano e così che dormi. Ero. Esatto, eri proprio così. Sì, proprio uguale, E lei così invece? Con... fammi vedere, fammi vedere. E... Cosa? Ancora? E che cavolo, sta beffarina però, eh? Sta di, è uscito da qua calva praticamente. Altri capelli ci sono. Sì, no. Poverina, ha perso i capelli. Non è che ha visto il gatto si è spaventato e ha perso i capelli. Magari no, questi magari sono nostri, ma quelli proprio pelosi no. No. E così, così guardate. Ma quelli Così. No, così Ani perché io non, sì. non ho visto bene guardate, guardate il casino è ragazzi ma stavano giocando a farla bene poi c'è la carta eh sì fammi vedere magari lei ha visto la telecamera e lui l'ha fatto o oh, forse sa che noi facciamo i video e quindi sa che c'è una telecamera accesa ha salutato, io non l'ho visto vediamo quelle tracce, ma vediamo anche se andiamo giù in taverna se ha lasciato qualcosa adesso amore però ascoltami ascoltami, vai a cambiarti poi tanto in taverna ci dobbiamo andare a mangiare stasera, dai, dai. ah voi stai guardando se ci sono le tracce per terra i suoi sono marroni mm. marroni di poricciolini di poricciolini cosa vuole essere? Eh, tranquilla, amore, non ti preoccupare, che adesso la beffana è andata, eh. Senti, sì, adesso io vado a preparare le crespelle per stasera. Voi vi cambiate, finite di giocare e poi vi cambiate, ok, amore? Eh? Sei curiosa? venite te, ragazzi. Dove? Guardiamo se magari, lei adesso ripassa qua, magari. Amore, ma sono... Manca... È passato tanto tempo da stamattina adesso, eh. Però dormivo, dormivi benissimo, lei è stata molto silenziosa, vero? Però dalla tabella Non è che Ha visto il furgone e ha detto Oh che bello E l'ha toccato con le mani Magari Tu dovresti fare l'investigatrice privata da grande eh? Vuoi andare a vedere se ci sono le sue impronte digitali sul furgone Amore eh? <ride> Amore Dai Guardate che... Il giardino Cosa c'è nel giardino? Non so che... Dai ragazzi Dai Ani Guardate Dai, Che tra un, un po' fine. arrivano i nonni eh? C'è un filo. Eh, ma ragazzi, come ha visto il cancello aperto? Poi, cosa ha detto? Ma lo lasciano aperto. Ma infatti secondo me non ha avuto molto difficoltà ad entrare in casa, c'era il cancello aperto. <ride> Va bene amore, vado a preparare che tra un po' arrivano i nonni con altre calze probabilmente One eternity later. Allora, sono arrivati i nonni e la zia Claudia Ciao nonna Elisa Ciao, buon anno a tutti Beh, buona Befana Buona Befana, vabbè, eh, siamo nell'anno nuovo Cioè, certo. oggi siamo qua La prima Befana è qui eh, la sono seconda io? sono io Ciao, eh, ciao allora. Ok, dai, aprite le calze che sono arrivate Mi fate vedere, queste sono di Minni Ancora, ma guarda che nelle calze che si trovano Eh, ma nelle calze si trovano sempre le stesse cose. C'è anche una sorpresa, eh. Ah, sì, ma sì ma guarda. Cosa? Magari e Minnie. Questo. Cos'è, amore? Fa vedere. Un giochino? È eh. una ventosa. Vai, Vane, apri gli altri. Apri quelle delle rose. Oh! Cosa? Le mu, buone. Le eh, è poi passeranno oh, tutti a te abbiamo una cesta bim. piena l'ovetto della lolle Questi e infine biscotti altri biscotti e l'ovetto bene poi c'è una contro te quello dei me contro te e poi basta eh? che cosa troviamo Il marshmallow. i marshmallow dei me contro te piccini oh. mamma mia cosa c'è Bravo. e bravo. Eh allora certo. adesso non è stata tanto brava Eh ma mi sa che è anche Anastasia oh, Queste mi piacciono Buone oh, le barrette, quelle che piacciono a te Abbiamo le merende da portare a scuola eh? Nei... Ma io le la mangio domani mattina bene, dai anch'io, Ok Aspetta, Sì, le abbiamo buona. viste E tu chi hai Sofì? Bene, tu invece hai Kira orei? Sì, lei, Kira. Kira? Ok ragazzi, abbiamo aperto tantissime calze. Siete state contente? Sì. E abbiamo anche visto la Befana, mamma mia! Allora, quindi concludiamo il video della Befana qui, c'ho cioè anche con la nonna Elisa. Ciao! Se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like!